Veste bene, diciamo, oltre che vabbè, è trasparente, però su quello non, non posso dire nulla perché era specificata la trasparenza e l'avevo anche accettata. Diciamo, però, eh, non mi veste bene sul seno, non mi ci sta, mi sta piccolo sul seno.